Posizionarlo in qualsiasi altra casella ci porterebbe a sicura sconfitta. A questo punto vi ricordo che se l'avversario posiziona il suo secondo segno in uno dei due lati adiacenti al suo primo segno o in uno dei due angoli successivi al suo primo segno, la partita terminerà con un pareggio. Se l'avversario posiziona il suo secondo segno nell'angolo opposto a dove ha posizionato il primo, è doveroso posizionare il nostro secondo segno su uno qualsiasi dei quattro lati per ottenere il pareggio. Posizionarlo su uno dei due angoli ci assicura la sconfitta. Invece, se l'avversario posiziona il suo secondo segno su uno dei due lati non adiacenti al suo primo segno, Viste le considerazioni fatte nel precedente video, la strategia migliore consiste nel posizionare il nostro secondo segno nell'angolo opposto al primo segno dell'avversario. Questa scelta ci darà il 20% di possibilità di vittoria, con il restante 80% indicante il pareggio. Se l'avversario, ingenuamente, posizionasse il suo terzo segno nel lato adiacente al suo primo segno ma non adiacente al suo secondo segno, verremo costretti a impedire il tentativo di Tris. Ma così facendo si è creata per noi una doppia possibilità di concludere con un tris. Abbiamo vinto! Nel prossimo video vedremo le tecniche da adottare in attacco nel caso in cui decidiamo di aprire da un lato. Buona giornata!